ho per sentito perché sta per arrivare inizia la scuola sto preparando le sottrazioni le addizioni mm. hanno suonato a Cicco ah. ciao Anastasia ciao ciclo sono venuto a fare i compiti con Vanessa lei mi insegnerà tante cose nuove ciao Cico ben arrivato ciao Vanessa ho preparato un po' di cose per te sei pronto? sono prontissima proprio per fare la matematica. Se 3 meno 1 fa 2. Adesso Cico tocca a te. Quanto fa 1 più 1? Dovrebbe fare 3. Cico, hai sbagliato. No. Mm. Cico, ma adesso quanto fa 3 meno 1? Un po' vediamo se sei capace. Ok, ci posso provare. Anch'io voglio rimanere un giorno senza scuola come Scott. Adesso voglio rimanere anch'io un giorno senza scuola come Scott. Sei stato abbastanza bravo. Voglio allenare un po' di più. Adesso, cosa ne dici se facciamo un balletto? Ma certo, siete pronti? E adesso sfiliamo! E adesso tocca a voi!